Carino Cascella nel mirino, Cecilia Rodriguez attacca l'opinionista. Cecilia Rodriguez attacca pubblicamente Carino Cascella e Barbara D'Urso. Dopo Belena è ora il turno di Cecilia, anche la più piccola della famiglia Rodriguez è furiosa con Carina Cascella. A detta delle sorelle. Quest'ultima ha espresso in maniera eccessiva e volgare i suoi pensieri circa la storia nata al grande fratello Vip tra Cecu e Ignazio Moser. E l'ex fidanzata di Francesco Monte non ha perso occasione per dichiararlo apertamente in un'intervista, ribadendo che la presenza di Karina è uno dei tanti motivi per i quali ha deciso di non andare a pomeriggio 5 e domenica live, i programmi di successo di Barbara D'Urso. Eppure la conduttrice napoletana è finita nel mirino dei fratelli Rodriguez, che, a differenza degli altri ex-beffini, hanno scelto di non accettare l'invito della dottoressa Gio. Ma cosa ha detto di preciso Cecilia su Karina? Carina vs Cecilia, nello scontro coinvolta pure Barbara D'Urso. Credo che Barbara D'Urso sia stata poco rispettosa nei miei confronti, permettendo ad alcuni opinionisti di parlare di me in modo violento. Vorrei che Carina Cascella, per esempio, pensasse di più alla sua vita e un po' meno alla mia ha dichiarato Cecilia Rodriguez al settimanale Nuovo TV. Di sicuro l'Argentina non ha apprezzato l'accostamento alle bestie usato da Carina in una puntata di Domenica Live. Ma Cecilia si riferisce a più di un episodio, una situazione che, come confessato da Jeremias Rodriguez, ha fatto soffrire parecchio la madre Veronica. Fino ad oggi sia la D'Urso sia la Cascella si sono difese sottolineando di non aver fatto nulla di male se non parlare di un argomento di dominio pubblico. Come reagiranno di fronte a queste nuove accuse?. Lo scontro tra Carina Cascella e Belen Rodriguez? Di sicuro Carina non si farà intimorire dalla vicenda. Qualche mese fa ha replicato senza troppi peli sulla lingua accuse di Belen Rodriguez. Io non ho nulla contro la Rodriguez, sarà bella, sarà brava, sarà famosa, ma non per questo mi faccio mettere i piedi in testa da lei solo perché è Belen Rodriguez. Io dico quello che mi pare ha chiarito l'ex opinionista di Uomini e Donne.